quotidiano nel senso che eh, molte volte eh, diciamo che gli informatici sono molto più introspettivi molto più solitari eh, e si fa veramente fatica a trovarli ma in realtà sono quelli che eh, comandano infatti all'ingresso del 10 parte c'è un cartellone di eh, un cartellone gigante con una, una frase eh, una frase di, mi sembra steggiosti, che insomma vorrei dire una, una cavolata, che dice non disprestate mai troppo i nerd, i geek, perché un giorno potrete lavorare, è molto probabile che un giorno lavorerete intorno di loro, perché gli informatici sono oggettivamente oggi quelli che comandano, perché tutto quanto quello che noi facciamo, gravita, attorno al mondo del digitale... Siamo bravissimi a pensare a idee innovative, a pensare nuovi modelli di business, a pensare nuove start-up, perché quando c'è bisogno di fare, se non abbiamo l'informatica, se non abbiamo l'ingegnere, siamo fregati. Per cui assolutamente andate a caccia di informatici, andate a caccia di ingegneri, perché ci sono più dati. e voi non tiratevela troppo, ma da economo, okay, e mettete a disposizione tutto il bagaglio che avete. Che è